Ciao Luca! Ciao Lori, come stai? Bene, te allora com'è andata sta lezione di fisica? Eh dai, bene bene, un po' pesante. Oh ma te invece continui ancora matematica? Ma sì, per adesso mi piace, dai. Dai, sono contento. <ride> che bei tempi! Eh. Ma sai che mi hanno raccontato che se lanci una moneta da questo ponte è la possibilità di esprimere un desiderio? Di esprimere un desiderio? Esatto! Lanciando una moneta potrei esprimere qualsiasi desiderio io volessi. Così mi hanno detto. Wow! Forse, forse quello che vorrei davvero è un modo veloce e intelligente per calcolare l'altezza di questo ponte. Come possiamo dunque esaudire questo nostro desiderio? Proviamo a studiare il nostro ambiente. Siamo su un ponte e vogliamo calcolarne l'altezza rispetto al fiume. Guardiamo chi sono le forze in gioco, anzitutto. L'unica forza è la forza peso, per cui scriviamo forza totale uguale alla forza peso uguale alla massa per l'accelerazione di gravità, m per g. Dalla formula di Newton abbiamo anche forza totale uguale massa per accelerazione, e dunque possiamo imporre ma uguale mg, da cui l'accelerazione uguale a g. Analizziamo questo risultato. L'accelerazione di un corpo che cade è sempre quella di gravità, indipendentemente dalla massa del corpo. Guardiamo il valore dell'accelerazione. Abbiamo detto che l'accelerazione è quella di gravità, che è una costante, pari a 9,81 m al secondo quadrato. Poiché l'accelerazione è costante, possiamo dire che la moneta si muove di moto uniformemente accelerato. Indicando con x di t il suo moto, detto x con 0 il punto iniziale da cui lanciamo la moneta, e detto v con 0 la velocità iniziale della moneta, abbiamo x di t uguale a x con 0 più v con 0 per t più un mezzo a per t al quadrato. A questo punto ci fissiamo in un sistema di riferimento. Fissiamo l'origine nel punto di lancio della moneta e puntiamo l'asse x verso il basso. Il punto x con 0 sarà dunque 0. Supponiamo anche di lasciare la moneta con velocità nulla, cioè v0 uguale a 0. Possiamo ora sostituire questi valori nella nostra formula e trovare così l'altezza del ponte. Ci manca ancora un valore, cioè quello di T. Come fare a trovarlo? Ci armiamo di cronometro e prendiamo sperimentalmente dei tempi di caduta. Armati di cronometro abbiamo fatto diverse prove. E sperimentalmente abbiamo scoperto che la moneta impiega circa 1,52 secondi a cadere. A questo punto sostituiamo anche questo valore nella formula per scoprire così che il ponte è alto circa 11 metri. A questo punto possiamo utilizzare la formula per calcolare l'altezza di tutto quello che ci interessa. Potremmo utilizzarla ad esempio per calcolare l'altezza di un altro edificio oppure anche di oggetti non troppo alti di uso comune, come ad esempio un banco. Armati di cronometro. Ripetiamo l'esperimento, scopriamo dunque che la bottiglietta lanciata dal palazzo impiega circa 1,78 secondi ad atterrare, svelandoci quindi che il palazzo è alto circa 15 metri. Analogamente possiamo lanciare una monetina da un banco, la moneta impiega soltanto 0,46 secondi ad atterrare e dunque il banco è alto all'incirca un metro come ci aspettiamo. Infine, proviamo a mettere in relazione i tempi di caduta che abbiamo misurato con le altezze percorse che ci siamo ricavati con la formula. A tal scopo utilizziamo un grafico cartesiano. Mettiamo sull'asse delle ascisse i tempi di caduta, sull'asse delle ordinate le altezze percorse. L'obiettivo è tracciare una figura che unisca tutti i punti, cioè che li interpoli. Potremmo pensare dunque di ripetere l'esperimento più e più volte per ottenere una linea più precisa. Unendo i punti, otteniamo una linea continua che sembra assumere le fattezze di una parabola. Concludiamo dunque che la formula del moto uniformemente accelerato corrisponde graficamente a quella di una parabola.